Sì, grazie Presidente, intervengo molto brevemente per uh, dire che abbiamo ascoltato con molta pazienza insomma, gli interventi in merito e debito al bilancio, siamo abituati a sentirne anche in Commissione bilancio quando li approviamo, sul discorso del, del numero legale, eh, diciamo che la mia posizione è neutrale tra quella espressa dal Consigliere Stefano e quella dei consiglieri d'opposizione, ognuno si può sentire partecipe o meno, di voler fornire il numero legale, eh, il dato di fatto è che non votando dei debiti fuori bilancio si arrega un danno a chi eh, que di questi debiti fuori bilancio poi ne trae beneficio, quindi poi è una scelta del singolo consigliere partecipare o meno. Poi mi preme dire una cosa molto importante, ecco, forse eh, i professori potrei chiamarli così che parlano spesso in commissione bilancio e in aula di debiti fuori bilancio forse li analizzano molto bene ora che sono in opposizione ma forse non ricordano ciò che facevano le opposizioni negli anni passati ecco, io vorrei ricordare che se uno va sulle liberazioni atti ne trova uno per il 2010 approvato tre nel 2001 6 nel 2012 e 7 nel 2013, ecco, noi ne abbiamo approvati più di 100, 130-140, a beneficio di tutti quelli che aspettavano da anni che si lavorasse su queste cose, poi si fa ai professori sul bilancio, quando eh, si era eh, maggioranza, allora, in bilancio, si andava avanti per dodicesimi e non si riusciva neanche a provarlo per tempo. Insomma, Quindi fa molto sorridere insomma, questa posizione da parte dei professori di oggi che forse ieri avevano bisogno di ripetizioni. Ecco, Questo mi dispiace, devo dirlo, perché uh, dopo tanti interventi stucchevoli che vanno solo a detrimento delle persone che potrebbero beneficiare dell'approvazione di questi debiti, Oggi, diciamolo chiaramente, c'è un ostruzionismo che non va contro la maggioranza, va contro le persone, le società eh, che possono beneficiare di questi debiti fuori bilancio. Altra cosa sarebbe una delibera di maggioranza che è un regolamento e lì si capirebbe l'opposizione dei consiglieri dei, dei gruppi d'opposizione. Però eh, Questa è la mia opposizione personale, però è giusto che i cittadini si ricordino e sappiano insomma, cosa facevano gli altri quando governavano e come governavano che forse non se lo ricordano. Grazie.